ciao allora oggi vi mostro un pochino le novità di essence che sono riuscita a comprare un po da una parte un po dall'altra comunque se sì, un po un po da OVS, ma le ho trovate allora quella che intanto vi mostro per prima è questo primer è il prime più studio glow boosting pur minimizer pink with pink clay ok 30 ml viene 4 euro quindi dovrebbe essere illuminante ma riducente dei pori proviamo uh sapete che potrebbe piacermi detto così potrebbe anche piacermi allora mi sembrava molto illuminante e invece alla fine non è che illumina poi così tanto mi piace sempre di più quello del Libro Rocher. Diciamo che è molto molto profumato, comunque questo è uno di quei prodotti da testare e poi dopo vi farò sapere sicuramente. E allora, finalmente sono riuscita a trovare tutte le novità che mi interessavano dell'essence. Partiamo con questo, il mascara Ainida Miracle. Dice di essere volumizzante, allungante, vediamolo un po'. ah Allo scovolino cicciottoso, mm. proviamo, vediamo. A ah, questo costava: se trovo nello scontrino, quanto mai sarebbe costato? 4,49 euro. Poi, unico correttore che ho trovato, ma già uno va bene. Questo è il camouflage matte concealer, e matte correttore viso. Il colore è il 20. Costava: se mai lo troverò in questo scontrino. Magari ve lo dico dopo, intanto provo a svocciarlo. 3,59 mm. Pennellino è questo, abbastanza grosso, vediamo. Sembra un po' chiaro, però è su base, su base rosata. Vedremo, vedremo come si comporta poi dopo le ho trovate tutte quelle disponibili le matite per le labbra queste qua eh, di altre queste, queste colorazioni non le ho ancora provate ma tutte le altre mi sono sempre trovata benissimo perché comunque sia hanno la mina sottile vedete vedete che è sottile allora 1,89 l'una adesso ve le mostro magari abbiamo la prima che è questa qui si chiama 15 Burgundy Spirit, che è questa, vediamo, bella, proprio bella, oddio mi sta cascando la mascara, poi dopo, chiudiamo, vediamo l'altra, questa qui, che è la 18 Fancy Blush ah, ognuna ha anche il suo temperino quindi se la vogliamo con la punta molto sottile eh, basta temperarla vediamo la seconda bella anche questa e normalmente queste matite mi durano davvero molto a lungo quindi normalmente quando ci sono le prendo sempre anche le novità vediamo con la terza che è a 12 need to matose rossa rossissima e veniamo con l'ultima che è la numero 11 cherry sweet quindi è un fucsia bella molto bella e ho paura che fosse troppo fucsia, invece è molto bella, e mi piace, allora questo qua era tutto il make up che io ho preso con le novità, e ne... non mi interessano altre novità, e quindi... Per questa, questa stagione autunno-inverno delle novità Essence ci fermiamo ora, allora, con questo video sono riuscita ad acquistare tutte le novità del momento da Essence o soprattutto quelle che mi interessavano, quindi fatemi sapere se c'è qualche prodotto in questione che vi interessa più di altri che volete vedere per primo, perché così lo metto subito sotto test e vi faccio la recensione. Se ti è piaciuto il video, come sempre, mi raccomando di e iscriverti al canale, mettermi un like e cliccare sulla campanella così verrai avvisata quando carico un nuovo video. Ma ti ricordo anche di seguirmi su Instagram e nel box informazione c'è il link perché lì li faccio nelle stories le recensioni brevi, le first impression e quindi potete vedere fin da subito cosa penso di certi prodotti. E alla prossima, ciao!